Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporta un creatore, inserite il codice creatore forto così come lo vedete scritto a schermo. Accettate. Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok, ragazzi, sì, un, minuto un, minuto 40, un, minuto un minuto e 40. Un minuto e 40, ragazzi. Attenzione, minuto a minuto e 40. Si sta tipo aprendo qualcosa sotto l'agenzia, non lo so. Sento un rumore di qualcosa che si apre Guarda, Guardiamo un attimo le botole Manca un minuto intanto Mi raccomando raga Approfittatevi mentre il follow ora Mettete il follow ora Noi siamo ogni sera e in live intorno alle 9 Quindi se volete aggiungermi Facciamo Zone war e tanti altri giochi Oltre anche a Fortnite Quindi mi raccomando Se siete quel genere di ragazzi Che vi piace questo contenuto Seguitemi 3 2 1 Vediamo ragazzi, vediamo Ok tutto. ci siamo ci siamo è <ride> stato rimandato, <Vabbè>. tipo <ride> <ride> Vediamo un attimo ragazzi, vediamo sono, sono curioso, sono sinceramente curioso Guardiamo le botole, aspetta Aspetta Zitti ragazzi, zitti C'è qualcosa? Cosa sto tremando? Wow Ragazzi le botole C'è qualcosa che non va nelle botole Decisamente qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Ok si è aperta anche l'altra botola Immagino si aprono le altre due, ora avrebbe senso la cosa oh, E infatti, oh. sì, ok, terza botola no, no, no. aperta, ragazzi Quarta, aspettate, vado a guardare anche la quarta No, ok, una si è aperta Se stata da quattro, si apre qualcos'altro? Ci... No, oh, no. Si, si sta aprendo qualcos'altro, ok Ok, ok, si sta aprendo altro, ragazzi, sono molto confuso Sono molto confuso Ma non lo so, no, altra roba, altre botole, cioè Sono, sono caduto, fammi rialzare un razzo? Secondo me sono razzi? Non lo so Attenzione Qualcosa da sotto l'agenzia Che cos'è? Ragazzi Sono molto confuso Cosa sta Oh Oh calmi calmi calmi calmi Mi è sposto Mi è sposto Mamma mia che lag signori Ma Ok facciamo finta che le texture stiano mantenendo Anche se ho seri dubbi Vabbè sono molto confuso Sì, decisamente uh, Non lo so Wow ma che che? Sono confusa. Aiuto. Ma che cos'è? Ma no, non lo so. Sono... Ragazzi, è scandaloso. C'è qualcuno che ci è salito sopra? No, ci voglio salire sopra anch'io. Vabbè, hanno distrutto l'agenzia, tanto per cambiare. Ah, attenzione. Oddio, che ci ha dato? Ci ha dato un mega potere. Possiamo saltare in aria tipo ora? Sì, ci sta facendo fluttuare, ragazzi. Più o meno fluttuiamo. I pugni nelle, ma I pugni nelle oh, mani. Wow, cos'è? Cosa? Ok, si stanno connettendo, si stanno connettendo alle. Ok, vabbè, l'avete capito? Ma ci sta facendo salire. Stiamo salendo tutti. Attenzione. Sta. sta lanciando via la safe. Ok, si sì, si. Sì, la safe sì, si sta prendendo. Stanno buttando via la tempesta. Il prossimo Fortnite non c'è più la tempesta, tipo. No, vabbè. Scazzata da parte. Vediamo un attimo. Ok, che fortunite. Tutto bianco? bianco? Troppo bianco. Co Cosa? Cos'è? Cos'è sto Fortnite in prima persona? raga in prima persona. Ma okay. cos'è? Oh. Ma sono. Sono Ma... in uno studio sto. Ma... Ora. Non ho capito. È Ma che Cosa sta succedendo? Ok, sono tornato nella, nel okay, Fortnite sono normale sono io. Oh. io. L'occhio di Sauron ha qualche serio problema comunque. Si sta un po' perdendo. Sauron, ce la fai? No, infatti, no, decisamente. Ci ha fatto cadere tutti. Io sono caduto in là. Ok. No, c'è no, qualcosa. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Aspettate, aspettate. Ditemi se vedete creature, cose strane. Ma tipo, ora siamo in tempesta, ragazzi. Siamo tutti in, in tempesta, ragionateci. No, ragazzi, succede pure qualcos'altro, sicuramente. Tranquilli, tranquilli, stiamo a vedere. Ci ha riportato? Ci c è stato di nuovo l'effetto, ok? Si è riattivato, tipo. No, no, no, no, dai, fammi saltare, fammi saltare. Perché mi fai cadere? Si è riconnesso? Si sta riconnettendo, ragazzi. Oh, oh, ok. Sì. La safe la stare. Sta tipo combattendo contro la safe. Ma sono confuso. Cosa sta facendo? Ma quell'ufficio non lo so, raga. È tutto così strano. Ok, sta aprendo, sta aprendo. Ok, non c'è più la safe. È tutto ritornato alla normalità sembra. Ok. Ottima prospettiva, ottimo. Non so come ci ho ottenuta. Oh, no, fra, l'evento, fra, fra. fra, fra. C'è l'evento in corso. Sì, ma questo era? Ma cos'è sta roba? Sono confuso, cos'è? Lascia stare, che... lascia stare. Sono confuso, Beh, raga. Ciao Beppe, Ma cos'è? C'è altro? Interferenza. No, ah, ok, ok, ok, ok, Aspettate, mi metto io sopra? No, No, ok, ci sono, ci sono. Oh, un bel video uh, raga. Sì, infatti, questo mettiamo Fortnite, ha distrutto l'agenzia, stonzo No, oddio, sto entrando insieme Raga? Eh, no, oddio Ok, non è niente di stabile, stiamo agendo Genis, Genis. Yell the resonance Ok, ora, ok, stanno perdendo tipo la connessione, stanno facendo un casino tipo Aspetta, aspetta Non è giusto una tempesta? Cosa significa? Cosa significa? Dobbiamo connetterla al loop Non c'è nessun modo di predire come reagirebbe Scusatemi se non l'ho tradotto bene ragazzi Ho avuto poco tempo per farlo C'è uno in inglese lol Aspettate raga uh, Raga Raga abbiamo un problema tecnico Ragazzi qualcuno può costruire Un po' più in alto raga, Ragazzi Qualcuno ha i materiali? Raga. C'è un problema C'è lo yacht è vero Raga, qualcuno può salire un attimo. Quella struttura non sarebbe male per salire. Ci sono dei, dei piccioni, ragazzi. Dei piccioni, vabbè. Uh, C'è un problema. Non so cosa sia succedendo. Fra c'era uno squalo, notato, me. Ha funzionato. Quanto, penso... Quanti... Quanto tempo pensi che durerà? È tutto a posto. Stiamo stabili... stabilizzando. Nulla sembra. Oh, Cosa? Wait, wait, wait. Oh, sì. Giorgina <ride> Vediamo cosa succede Ora è tutto bianco Sì Ma ragazzi c'è un casino Non sto capendo più nulla Ok siamo nel bus uh, Cos'è quel pizzo sulla destra? Lo vedete quel pizzo sulla destra? Sì Moteverest Nuova isola ragazzi Nuova isola Eccolo E raga? Raga? No raga, raga? Tutto... No, raga è, di agency, è di agency È di agency Calmi calmi calmi calmi È di agency è tutto da... Potete ringraziare tutto il bus driver Non ha di tutto... nuovo Ma io non ci riscendo raga Io non scendo Io ho paura Cade l'acqua tipo Oh oh oh Frame lag Madonna il panico Mi sono lanciato raga Io attivo il paracadute per sicurezza Eh, Attivo subito Lo yacht è affondato Lo yacht non c'è più infatti Controllo in giro Ma non sembra ci sia Due giorni così sarebbe molto cringe, eh, effettivamente Ma cosa ho fatto bello, di male? Perché Ah no, se stai fuori, ok, ti elimino okay. Vabbè. Ragazzi, ma c'è qualcosa eh, che non eh, va, aspettate po cioè, no? Da ora c'è solo <ride> no. per, finché non c'è il prossimo aggiornamento c'è solo sta roba, no dai sì. Il mare e la tempesta, okay. sì sì Puoi hey, notare nella tempesta? Sì, ho notato, notato ho notato, oppure io ci ho provato, però ti tipo poi mi, mi ha tipo distrutto Va bene eh, Dici eh. tu eh, giustamente Tony Sì effettivamente eh. Sono mezzo armare amo Sono mezzo armare Mi, Mi sembra un fuori. po' troppo banale oh, oh, questo evento ragazzi Ma vi rendete conto che non è finito Cioè l'evento questo era secondo voi La mappa è finita Ci sarà sicuramente qualcosa ragazzi Ci sarà ovviamente qualcosa di nuovo di diverso Che cambierà e stravolgerà tutto Però cavolo tutta la gente che diceva Vabbè. La mappa si allagava Cioè ci ha azzeccato più o meno Ah ma è un fan è un fan, ah. è un fan, raga questo, lol Strange, raga, strange, strange. Credo che l'evento a questo punto sia finito Per ora, dato che non abbiamo avuto altre notizie Cioè, due e mezzo è scarso per quanto mi riguarda Però deve continuare, dobbiamo vedere cosa buttano fuori eh, Il mio voto vedere. potrebbe cambiare Vediamo, ragazzi, stiamo a vedere